viaggi viagge affollate con il sole d'estate Non si fermano mai più di un minuto Le formiche sull'isola deserta e riescono a volare Prima del saluto e dell'amore che si affaccia nella finestra io sono cascato insieme a questa tempesta. Mi accorgo che talvolta sono tornato davanti a questa tua finestra a scrivere. Perché non ne conosco altre Che far freccia sul tuo cuore Insieme è qui per te Insieme è qui per te qualcuno che nel buio ha trovato una castagna, accendiamo un fuoco che ci illumini un poco la fantasia, per permettere ad ogni cellula del corpo di illuminarci la via per cercare di capire come siamo noi, relativamente al mondo, e cerchiamo di capire come siamo fatti noi, relativamente al mondo. il nostro intento c'è la luna stasera e c'è qualche vipera che ci accompagna anche lei è un po' seria ma più in fondo c'è sempre una storia da raccontarci in mezzo al fuoco di questa grande campagna Siamo qui, io e te Siamo qui, io e te Siamo qui, io e te Ti dirai a tutti gli amici che si sono riuniti qui alla Grange Verde C'è una chanson Grazie La prochaine, elle est sortie il y a 3 jours. Non, beh, attimo, il y a 2 jours. Donc, je...